Ciao a tutti, siamo ai Dialoghi sulla Salute. Stasera abbiamo parlato in particolare delle reti del benessere in relazione al progetto COSITI. Siamo in compagnia del dottor Ferrero, responsabile del progetto COSITI. Una prima domanda, in cosa consiste COSITI e cosa vi ha spinto a intraprendere questo progetto? Cositi è un progetto attraverso il quale la città di Torino sperimenta eh, l'applicazione del regolamento eh, sulla collaborazione tra cittadinanza e città per la gestione condivisa dei beni comuni. Eh, attraverso il progetto Cositi la sperimentazione dei patti di collaborazione tra la città e la cittadinanza, eh, si sperimentano eh, progetti di cura dello spazio pubblico e di rigenerazione urbana, eh, soprattutto nei quartieri più fragili della città. Grazie. Eh, inoltre, Stefano, animatore socioculturale, eh, quali sono le risorse presenti sul territorio di cui eh, Cositi e altri progetti come, questi, eh, come questo ehm, usufruisce? Allora, Cositi è un progetto molto ampio, quindi ci sono più risorse in campo. Io faccio parte dell'equipe sociale, che comprende animatori e mediatori interculturali, ognuno dei quali è eh, come dire, operativo su una serie di diversi servizi. Lavoriamo anche in micro con l'obiettivo di andare a potenziare la rete già esistente all'interno degli enti pubblici, ma anche privati, e di andare anche ad implementare questa rete, cercando sempre più di avvicinarci anche ai cittadini, rispetto sia ai singoli target ma anche in modo trasversale. E... Grazie. Inoltre eh, siamo in compagnia anche della dottoressa Leardini, responsabile della Sfep. Eh, come risponde la cittadinanza a iniziative come queste? Eh, la cittadinanza risponde e questo credo sia una, una buona notizia. Eh, risponde credo che ci sia un grande desiderio ecco, di attività eh, che coinvolgano le persone in modo, in modo attivo e che soprattutto eh, i cittadini abbiano bisogno di sentire una ufficio, amministrazioni eh, che hanno a cuore i loro bisogni, eh, le loro necessità e che con loro si sforzano di eh, attivare delle proposte significative, delle proposte interessanti, Ecco, quindi credo che sia questo cioè la, vera, mh, la vera sfida e, e l'aspetto importante, cioè quindi avere davvero a cuore il cittadino e quindi tenerlo al centro mh, con un protagonismo vero. Grazie a tutti, buona serata.